Ciao a tutti. In questo momento difficile, in cui è importante rimanere tutti a casa, abbiamo pensato con appoggio di organizzare un webinar gratuito sul mondo dell'intelligenza artificiale. Sarà un corso per capire, in parole povere, come funziona l'apprendimento automatico, il machine learning, e anche per demistificare quello che viene spesso presentato come fantascienza, ma vi anticipo che fantascienza non è. Potrà essere l'occasione per sfruttare questa situazione per imparare qualcosa di nuovo, magari farci incuriosire da argomenti diversi. Il corso è aperto a tutti e non richiede conoscenze pregresse. Siete tutti invitati, passate, par passate parola, vi aspettiamo in tanti e restiamo a casa.